Sono live niente, ultimo. Sto registrando. Ah, sì. sì, però forse dovrei cambiare tempo. no, però era giusto Quante ne ho fatti di giricolo così? Fra... Fra... <susurrisa> oh. Come la suoni come cioè, contro contro tempo? Eh, il contro cazzo. Il contro cazzo catti. Se ti puoi levare. Sì. Eh, non è pari. Non è pari. Ah, oh. Devo usare sì. fare un attimo, no? Un po' di, di batteria. Sì, sì, no, ma è... hai ah, ragione, cazzo. Mi sembra, eh, eh però, buono, sì. Vai. Cazzo. Dai, ok. Dai, solo. Dai. Dai. Ci fatto la Dai, è uguale se faccio eh, cavama certo. stack cavama stack vai vai quante ne facciamo di ritornello due un mese. dai dai sì. due, tre, dai <coughs> facciamone due o tre dai 23 settembre 2005 28 giugno 2009 dicembre 2005 ora ah. cazzo vai ci sono perduto e ma io ero scazzato un buon accordo hai scazzato un coiote? <ride> lo stacco è eh, partire io suono e poi dopo i primi due mi canta lui col basso poi dopo riparto. e poi ripartiamo assieme eh. bello vai secondo me però partiamo assieme allora. secondo me da solo dobbiamo passare direttamente al ritornello eh sì, subito è Star Wars <ride> vai one two, three, Oh. Eh. Eh. 31, 31 gennaio 2006 yeah. <ride> come prima senza data di data di Tipo uno stacco così. No così. Eh, aspetta, aspetta, un attimo. Quando faccio seguite il mio stacco, eh? I best che non ho visto il segno No sono deciso se proviamo un attimo Non mi viene in mente la strofa. Dai, dai. Facciamo strofa, ritornello e poi partiamo Tu arresti! Tu arresti! Tu arresti! Tu arresti! Tu arresti! Tu arresti! Pronti? Oh, Pronti? Un attimo, controllo l'intonazione ecco. Eh, auguri Auguri al cazzo. Pronti? <ride>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 Partivo io, però... so? No. Fai che sto registrando. Ma quella brutta. Oh. Aspetta che devo No! qua il No! vai! vai! 6 settembre 2006. Vai ok, non ci siamo capiti, lo fai comunque, no. ok. Certo, vai. Vai.